Buon day, io sono Barbuto Oggi registrerò qualcosa di diverso perché giocherò a un gioco che Proverò a vincere dei soldi Vi dico già che questa è una sponsorizzazione Durante questo video vi regalerò 300 euro e non a 1, 2, 3, 4 persone, a tutti Vi regalerò 300 euro per giocare a questo gioco in modo tale che non spendiate i vostri soldi Ma ve li regalo io Non vi dirò come, non vi dirò quando Durante il video dirò in che modo ritirare i euro in modo tale che non skippate fino al punto in cui vi do i soldi ma vi guardate tutto il video Questo gioco si chiama Blaze è un gioco che ovviamente è vietato ai minori Quindi se siete minorenni non giocateci Ci tengo a dirvelo mi raccomando Se avete dei soldini da parte La paghetta della nonna Non buttateci per giocare ok Allora prima di giocare dobbiamo caricare Il nostro portafoglio Clicchiamo su deposito Visa, Mastercard Ci sono i dati della carta Mettete tutti i dati, scegliete quanto caricare Ovviamente questi soldi non li sto caricando io Ma mi hanno dato appunto un bonus Per farvi vedere appunto come funziona questo gioco Allora il gioco funziona in questo modo C'è cioè questa pallina che parte Ok, noi non sappiamo quando si fermerà Bisogna puntare dei soldi E prima che faccia crash Quindi che la pallina si fermi Ok, dobbiamo fermarla Quindi è un gioco di fortuna Perché la pallina si potrebbe fermare a 1 Si potrebbe fermare a 2 Si potrebbe 4 fermare a 5 non sappiamo quando si si fermerà quindi noi dobbiamo riuscire a fermarla prima che si fermi eccolo allora partiamo con un nostro credito di 5.400 siamo pronti per il primo trabocchino iniziamo con una puntata blanda di 100 punti 100 punti mettiamo un auto cash out di 10 modo piazziamo la scommessa siamo questo sarà il nostro gioco trabocchino sta per partire è partito è partito ragazzi è partito sta per arrivare quasi a 2 Butto giù tutto qua Abbiamo perso ragazzi Primo trabocchino Andato Ci riproviamo Eccolo che sta per partire È partita La nostra pallina un po' Tyler è partita Ma come si dice Fortunato in amore Fortunato nel gioco No non si dice così Ditemi come si dice nei commenti Ha crashato subito a uno Incredibile Non ci posso credere Sono negativo eh Abbiamo già perso 300 euro Incredibile Sta Sta Sta per, sta per partire Partita Partita la pallina E partita la pallina Incredibile Incredibile no. Abbiamo appena vinto 440 euro Così Vi ricordo che se avete dei soldini da parte Non dovete usarli per giocare a questo gioco Ok? Tra Io vi regalerò ben 300 euro bonus per giocare Ancora non vi dirò come ritirarli E a un certo punto vi svelerò il segreto Vi svelerò il trabocchino Come diceva un vecchio detto di mia nonna Chi la duro la vince <ride> Ok? E si incassa di nuovo, si incassa di nuovo Ok, allora, apprezziamo questo intanto che giochiamo Volevo raccontarvi una storia Volevo raccontarmi la mia più gran figura di merda che ho fatto nell'ultimo anno Quando sono uscito con una ragazza nel frattempo abbiamo perso, fantastico Allora cosa è successo? Qualche mese fa Era un lunedì, mi ricordo che era un lunedì E diluviava, io sono uscito con un mio amico Non c'era un cane in giro Cioè avete presente i cani randaggi, nemmeno quelli Non c'era nessuno in giro Quindi noi pensiamo bene di coprirci da questa pioggia Quindi andiamo sotto un portico Nel nulla appaiono due ragazze Nel frattempo abbiamo vinto Appaiono due ragazze, le uniche in giro per il mondo, credo, quel giorno, quel lunedì sera E io decido di attaccare il bottone Scopro, dopo dieci minuti, dopo essermi presentato, di conoscerle già <ride> Quindi, ci potete capire il mio disagio mentale Parliamo del più del meno, parli tu che parlo io, parli tu che parlo io A una certa, mentre parlavo, raga, ero seduto così Non lo faccio apposta, eh mi scappò una scoreggia Ma non... Cioè, avete capito? Non è che mi scappava e ho cercato di... No, mi è uscita Una scorreggina piccola così E in quel momento tu puoi fare due cose Nel frattempo abbiamo vinto Incassiamo In quel momento tu puoi fare due cose O Chiedere scusa Dire scusa scusate mi è scappata Cadere nel baratro e vergognarti Oppure fare come ho fatto io ovvero bellamente finta di niente come se nessuno avesse mai fatto uscire quel gas soporifero dalle mie chiappe e la situazione è stata questa io che faccio finta di niente circa 20 secondi di silenzio e dopo si ricomincia a parlare quindi non, non mi hanno detto nulla quindi io mi sono salvato da questo trabocchino tremendo semplicemente facendo finta di niente ovviamente però la, la volta dopo che volevo uscire con questa ragazza <ride> mi ha dato buca non sono lei Scorreggiamo eh. <ride> tutti. Perché la gente si deve scandalizzare? Esatto. Io lo faccio a comando. <ride> a comando. Io purtroppo non riesco a fare eh, lo scorreggio a comando. no. Ecco, quest'ultimo Avevo un suono un po' strano, secondo me è uscito Anche qualcos'altro Magari nei commenti fatemi sapere qualche figura Che avete fatto voi, momento di dirvi come Potete ritirare i vostri 300 euro Per giocare, in descrizione trovate Un link col mio nome, perché il mio nome è Bellissimo, trovate il link, basta che Cliccate, fate l'accesso su questo Sito, su questo gioco, e avrete subito Disponibili 300 euro per giocare Quello che vi dico io, ve lo ricordo, ve lo rammento Usate solo quelli, se volete Provare a giocare, se volete divertirvi, non usate altri, non usate soldi di tasca vostra io vi ho regalato questi 300 euro, potete ritirarli tutti, non usatene altri poi mi è venuta in mente un'altra figuraccia che ho fatto, quando ero piccolissimo raga, sempre in merito a diciamo cacca scoregge e queste cose qua, perché quando io faccio figure trattano sempre queste cose praticamente, quando ero piccolino avevo circa penso 7 anni 7-8 anni, ero giù da mia nonna e avevo conosciuto questo mio amichetto che abitava proprio di fianco a mia nonna e quindi andavo spesso a casa sua, nel frattempo Abbiamo vinto Andiamo spesso a casa sua Io ho un problema fin da piccolo Non riesco a fare la cacca a casa degli altri Cosa succede? Che a me scappava davvero tanto quel giorno Scappava davvero tanto, tanto, tanto la cacca Però non volevo andare nel suo bagno Alla fine mi sono fatto coraggio E nel frattempo abbiamo vinto di nuovo Vado in bagno, avevo la, aveva la turca <ride> La peggiore che dover fare la cacca nella turca Decido di non cagare a casa sua e di andare da mia nonna Per fare la cacca a casa di mia nonna Avrei potuto pensarci prima però ero piccolino, inesperto di queste cose Recorro fortissimo Nella corsa mi sono cacata addosso <ride> Continuando a giocare sono riuscito a totalizzare Facendo piccole vincite 300, 400, 500, addirittura 700 euro Siamo riusciti a totalizzare la bella Bellezza, aprite bene le orecchie Di 10.000 euro Che ovviamente io non potrò ritirare Quindi non ho vinto 10.000 euro Era semplicemente una dimostrazione per far vedere Come funziona questo gioco Spero che vi siate divertiti a sentire le mie figure Da Tyler Trovate il link in descrizione per ritirare il vostro premio Noi ci vediamo al prossimo video Bella